Grazie, grazie, a tutti. Sì, ho infatti integrato un po' ecco, gli appunti dell'intervento in base all'intervento che mi hanno preceduto. Ringrazio intanto Anci Toscano e ovviamente tutti voi e colgo anche l'occasione per ringraziare le tre persone eh, grazie alle quali insomma sono qui oggi che sono Andrea Pucci, Luca Raiteri e Alessandro Vignozzi. Ehm, dunque, mh, partecipazione e democrazia. Eh, parto dicendo che eh, la partecipazione è il sale, della democrazia. Eh ci sono vari tipi di partecipazione, come sappiamo, eh, generalmente quella classicamente intesa, la partecipazione elettorale, attornate elettorali o referendarie, qui parliamo di un altro tipo di partecipazione. Tuttavia, come è già venuto fuori, anche di questo tipo di partecipazione ci sono modalità e declinazioni molto differenti, modelli differenti di partecipazione. Allora, l'associazione che rappresento qui, o Prossima Democrazia Laboratori deliberativi, eh, anche se ovviamente non soltanto lei, eh, promuove un certo tipo di processo partecipativo che è quello del mini pubblico deliberativo altrimenti detto come è già stato ricordato all'esponente dell'ip2 assemblea dei cittadini deliberativa allora due parole sul modello è un modello che sta eh, diciamo sollevando molta curiosità soprattutto in italia e questo diciamo eh, noi ne siamo felici stiamo spero contribuendo anche a questo perché perché eh, ha 20 anni ormai di diffusione di exploit in giro per il mondo, in giro per l'Europa, in particolare anche in Unione Europea. Io credo che l'Italia sia tra i pochi paesi dell'Unione Europea ormai non avere un'esperienza recente, soprattutto negli ultimi anni, a, a, a ciascun livello. Mm. Un'esperienza, un modello che si diffonde a tutti i livelli amministrativi, a partire dal locale, dal municipale, fino a livello regionale, livello di stati federati, livello nazionale e, attenzione, anche a livello addirittura transnazionale. Il, la conferenza sul futuro dell'Europa, un processo che si è concluso il 9 maggio, è stato di fatto il più grande processo deliberativo della storia, eh, con, appunto sul modello del mini pubblico deliberativo. La curiosità nasce dal fatto che ci siano alcuni elementi che lo caratterizzano e che, che si discostano un po' dal modello partecipativo classicamente inteso. L'idea che ci sia un campione di cittadini eh, estratto a sorte dalla società in modo da rappresentarne diciamo, la composizione socio-statistica, e che si è messo nelle condizioni di uh, affrontare giornate di lavori eh, in cui si ha una formazione, un confronto con personale esperto e tecnico eh, un confronto con gruppi di interessi stakeholder, portatori di interessi eh, una, un, un dialogo una, un, una ricerca diciamo del consenso senza necessariamente andare per esempio all'elemento del voto, eh, gruppi di lavoro facilitati, quindi l'elemento della facilitazione è tornato anche prima che è centrale tutto questo per produrre raccomandazioni visioni che ovviamente vanno poi uh, come agli amministratori eh che diciamo sono chiamati entro un tempo definito a rispondere a queste raccomandazioni eh, diciamo in modo eh, in modo scritto e più che scritto spiegandone i motivi diciamo di accoglimento o meno. Ecco tutto questo appunto eh si sta si sta diffondendo si sta diffondendo eh, soprattutto eh, su determinate tematiche che sono eh, grandi tematiche di interesse eh, generale eh, penso ad esempio alle grandi questioni etiche eh, magari più facilmente affrontabili a livello nazionale eh, aborto eutanasia matrimoni omosessuali cito per l'appunto esempi di assemblee in giro per il mondo e poi il grande tema di questi tempi che è ovviamente la sfida ambientale no la sfida climatico ecologica quindi come proteggere la biodiversità irlanda in questo momento come eh, migliorare la qualità dell'aria eh, tutte tematiche che se ci riflettiamo bene sulle quali eh, la politica elettorale classicamente intesa spesso può avere difficoltà ad affrontare a trovare soluzioni di lungo periodo qualcuno prima parlava proprio di questo perché c'è un grande problema è oggettivo non dobbiamo nasconderci per diciamo gli amministratori per i politici che è legato al livello del medio breve periodo ovvero la scadenza elettorale cioè su certe tematiche in particolare prendere decisioni per il lungo periodo comporta quasi sicuramente un rischio grandissimo di perdita di consenso per il medio e breve periodo ecco perché coinvolgere sin dalla fase iniziale no? qualcuno parlava anche di quando si fa la partecipazione. Ecco, sin dalla fase iniziale i cittadini nelle decisioni produce mh, diciamo decisioni migliori e, se vogliamo dirlo, può sollevare anche gli amministratori e i politici da prendere appunto decisioni eh, di questo tipo per loro, per così dire, per così dire rischiose. Quindi eh, non è un caso eh, e, e sottolineo chiudendo diciamo su, sul tipo di modello che qui mh, appunto che presento non è un caso, attenzione, che questo modello sia l'unico modello di processo partecipativo che in alcuni casi nel mondo si è fatto istituzione. E questo in pochi lo sanno, ma è fondamentale. Cioè ci sono realtà eh, nel, nel mondo, in Europa soprattutto, e parlo di città, metropoli del calibro di Parigi, Bruxelles, Lisbona, parlo addirittura di uno Stato federato del Belgio, che in realtà più che uno Stato è un, una comunità una comunità linguistica, ma comunque secondo l'assetto costituzionale del Belgio è uno Stato federato, che hanno trasformato l'Assemblea dei cittadini, quindi un processo partecipativo, in un'istituzione, un'istituzione che affianca l'istituzione eletta, quindi a fianco del Consiglio Municipale, a Parigi faccio per dire, eh, all'interno del Consiglio Municipale di Bruxelles e a fianco del Parlamento regionale dello Sbelgien, la comunità germanofona del Belgio, esiste un organo in Osbergine addirittura due, che sono assemblee dei cittadini, cioè sono composti da cittadini estratti assorti della dalla popolazione che ovviamente rimangono in carica, permanenti in che senso? Non nel senso che il cittadino rimane permanentemente in carica, no, anzi, la durata del mandato è inferiore a quella degli organi elettivi, generalmente intorno all'anno, ma l'organo è permanente, cioè esiste un organo deliberativo accanto all'organo di democrazia rappresentativa. Quindi ecco la potenzialità no? che negli ultimi due o tre anni questo strumento ha avuto, nonostante, peraltro dico anche il Covid, durante il Covid molti si spaventarono, eh, oddio abbiamo processi in corso, penso a da Danimarca, faceva l'assemblea sul, proprio sulla protezione climatica e l'hanno riconvertito, quindi sono nati anche processi ibridi, ovviamente la deliberazione online non è la stessa della deliberazione fisica, però ecco, nonostante il Covid questo tipo di processo è andato avanti. Descritto il processo, ci tengo a concludere con un, un, un punto, che è un punto, per così dire, un po' più eh, normativo. Mm, spesso appunto la, la domanda, la, la reazione che viene parlando di, del mini pubblico deliberativo è quale possa essere l'aggancio, l'attinenza all'ordinamento eh, italiano. Allora, quello che noi riteniamo è che non solo l'attinenza ci sia non potrebbe essere diversamente insomma anche perché come esiste e viene praticato in tutti gli altri paesi diciamo dell'Unione Europea non vedo perché non possa avere attinenza qui ma dirò di più che eh, a nostro avviso è questo processo, modello di processo partecipativo è quello che meglio risponde a determinati eh, diciamo dettami costituzionali e di certe norme che fanno, che rendono la partecipazione, in caso, addirittura, obbligatoria per le amministrazioni pubbliche. Ovviamente è obbligatorio, non per i cittadini partecipare, ma per le amministrazioni pubbliche far partecipare, che sono norme che sono entrate nel nostro ordinamento in seguito a convenzioni internazionali, per tramite dell'articolo 117 della Costituzione. E questo perché? Perché il mini pubblico deliberativo e l'assemblea dei cittadini sono uno strumento che meglio adempie a questo in base a due principi costituzionali che sono il principio di uguaglianza e il principio di imparzialità, articolo 3 97 della Costituzione. Il principio di uguaglianza ci dice che tutti i cittadini sono uguali e che la Repubblica deve rimuovere quegli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei cittadini, no? alla vita politica. Ecco, quindi esistono degli ostacoli e come si rimuovono? Nel caso della partecipazione il mini pubblico risponde a questa domanda. E poi l'imparzialità, articolo 97 e buon andamento cosa vuol dire imparzialità? Banalmente vuol dire cercare di non favorire nessuna parte, no? Però le parti della nostra società sono pressoché infinite, no? Come si fa a distinguere. Qui non si può neanche coinvolgere tutti allo stesso tempo, tipo Agorate, miese Ecco che diventa fondamentale chi va a partecipare e in che termini di rappresentatività si pone rispetto a tutti quegli altri che non stanno partecipando. E questo è venuto fuori anche prima. Il mini pubblico deliberativo va in qualche modo a superare quelle che sono, eh, i, verrebbe da dire, diciamo i difetti o comunque le distorsioni eh, dei processi partecipativi più classici, quelli ad autoselezione, quelli ad open door, quelli a, a porta aperta, in cui finiscono per partecipare quelli che la letteratura chiama gli usual suspect, cioè i soliti noti, coloro che hanno tempo, risorse necessarie e interessi in gioco preponderanti questo mh, non mi dilungo perché già da altri è stato sottolineato la potenzialità del pubblico derivativo è questo quello di riuscire attraverso la sorte che non guarda in faccia a nessuno e anche al campionamento che è stratificato e quindi cerca di creare una rappresentatività quanto più forte no, del gruppo rispetto alla società eh, rispetta diciamo quel principio di uguaglianza questo per i cittadini e per le amministrazioni riesce a dare risposta in termini di quell'imparzialità, proprio in forza di quell'uguaglianza, di quella rappresentatività, di cui sopra. Grazie mille. Grazie. Grazie, questo è effettivamente un aspetto molto interessante. Ora